Eh, vi ringraziamo per il feedback che abbiamo ricevuto in più di noi siete in grado di fare è un'azione preziosissima per, per noi per chi amministra da periferiche verso Torino viene ah, il primo elemento secondo poi taccio perché oggi sono qua per ascoltare voi grazie mille, lascio la parola a Chiara Gaiola che ha fatto passare varie notti in bianco grazie mille grazie mille e non change-makers Ci siamo posti diciamo, come meta e obiettivo l'essere dei punti di riferimento forti da cui loro potessero trarre diciamo, forza per poi essere qua all'evento finale e portare avanti la loro istanza e la loro volontà di cambiamento Giovanni di Settimo e Compagnia 3001 Lui è arrivato, ci ha presentato questo brano a metà avevamo scritto, uh, ma ce le tenevamo per noi Arriva. Per chi come noi si è ritrovato a questo punto solo, voleva condividere la propria arte. I Diversiti è un progetto di dialogo strutturato, di confronto tra giovani decisori politici che ha avuto una durata di un anno, ha coinvolto oltre 300 giovani, ragazzi e ragazze del territorio di settimo tra i 12 e i 29 anni. L'obiettivo era creare spazio veramente di eh, confronto fra i ragazzi e i decisori politici e eh, riscrivere delle politiche giovanili di settimo che potessero dare una cornice, delle indicazioni all'amministrazione dell di quelli che erano eh, i bisogni dei giovani dopo due anni sostanzialmente di... È fortissimo distacco tra quella che era la popolazione giovanile e, e l'amministrazione, l'ente, le istituzioni della città. E che tipo di aspettative hai rispetto all'impatto che gli Angela avrà nel futuro della città in settimo? Secondo me eh, può avere solo impatti positivi perché comunque sì. eh, almeno per quanto riguarda me, nella classi, classe, nella scuola, è un progetto. Andiamo avanti un po' più velocemente, abbiamo chiesto delle domande tipo quanti pasti con il piccoli fanno i genitori eh, e aiuti nelle pulizie di casa. L'University è un progetto che mi ha fatto sentire molto più parte di Settimo. Il periodo di formazione quindi eh, il periodo in cui noi frequentiamo la scuola perché per vari motivi. Eh, secondo me lo sento, però, eh, ragazzi con disabilità che hanno proposto alcuni di questi, di questi eh, articoli. Quest con su Cinepia ci sarà una proiezione, eh, il film si chiama Ghost Dog, vero? Proprio. Okay. E alle 21.30 Dega quindi ogni una volta al mese c'è una proiezione cinematografica. Questo mese, alle Abbiamo creato questo spazio all'interno del parco, fino Instagram e ehm, il pomeriggio è abbastanza libero, ma si può organizzare anche quando ora E adesso invece passiamo un'altra faccia, diciamo, del tema dell'autonomia che è quella della casa. E quindi vi invito do... Flora e Andrea. Noi chiediamo all'istituzione proprio di costruire e riuscire a costruire degli spazi di supporto in questo nostro percorso, spazi di supporto che possano darci delle informazioni e delle formazioni tramite anche le associazioni di pazzi che possono essere adibiti per permettere a noi di abitare insieme. E ovviamente l'inclusione non può non tenere conto della popolazione di giovani di recente arrivo in Italia e quindi io avrei piacere di invitare tra queste persone che hanno fatto questa esperienza, Richard. molti giovani di origine non solo i 110 giovani che sono all'interno del progetto site Editoriale e che L'idea di monitorare, noi adesso stiamo facendo questo manifesto, ci abbiamo lavorato un anno però ci interroghiamo anche su come monitoriamo la realizzazione Il prossimo grande passo sarà il Diversi 2.0 durante questo prossimo anno E fare parte del gruppo informale CoCattivi, un gruppo informale e eh, che vi piace che vi interessa sul vostro territorio, come il uh, DECA Urban Lab. Grazie a tutte le cose che siamo riusciti a dire e alla grandissima disponibilità sia della sindaca che di tutti gli assessori. Uh, probabilmente riusciremo ad effettuare veramente qualcosa per una, una buona volta e che non si dica che i giovani sono sempre solo quelli a parlare. A non fare mai nulla, ma penso che questa volta ci sia un effettivo impatto in tutto quello che abbiamo detto, eh, sia come scuola, sia come progetto e sia come insieme di, di tutte le associazioni che ci sono state. Ci ha anche permesso, in un certo senso, eh, di cambiare dei tratti eh, del nostro carattere introversi. Persone leggermente più grandi all'interno della scuola, magari di quinta o di quarta. Gratuitamente grazie alla biblioteca Archimede. Ciò a cui puntiamo, come avete capito, è il Sereno Regis. Grazie. Allora, parlando di Young Diversity, penso che sia una bella opportunità, e che però non abbia ancora dispiegato tutte le sue potenzialità, che significa... Uh, prendere in carico le richieste dei ragazzi e delle ragazze rispetto sì, ai linguaggi di eh, e dunque stamattina abbiamo avuto un assaggio di sì, linguaggi eh, noi, diversi attraverso i quali esprimersi che sono la musica, che sono i video, ma sono anche il cucinare e fare cose concrete. Penso che solo in questo modo saremo in grado di far esprimere tutti e tutte perché la parola è importante ma non è l'unico linguaggio se ne possono usare altri grafici, visivi, eh, di movimento anche si può usare il corpo e quindi mio, la mia speranza è che si possa proseguire in questo percorso includendo veramente tutte le persone attraverso i modi che loro prediligono per esprimersi e per esprimere i loro bisogni.